C'è una differenza secondo me tra già solo 20, 30, 40 anni fa ad oggi Non possiamo più permetterci di essere dei serrandisti come li chiamo io sì. Cioè persone che alzi la serranda e aspetti il cliente Questo significa che tra le varie cose per esempio devi sviluppare tutta una serie di competenze trasversali Vuoi una macchina, vuoi due social media i clienti ti rubano tempo, quindi devi essere capace di semplificare e di fare a allora, due cose interessanti sono uno il concetto di metriche, se vuoi guadagnare di più, se vuoi avere più clienti se vuoi uh, essere più conosciuto, cioè, devi sapere a che livello sei e devi sapere a livello di obiettivi a che livello vuoi arrivare un esempio che tu, di cui tu mi hai uh, spesso parlato è eh, so, voglio fare più soldi, sì, fatto, tieni 2 euro, hai fatto più hai soldi, fatto più soldi sì, sì. gli inglesi lo chiamano bellissima che dicono è laser focus. laser focus. Laser focus, cioè se uno prende un laser okay. e, e punta come se fosse un raggio del sole su un piccolo punto più è piccolo il punto e più buca. Mm -hmm. Quindi è, è quello il focus che uno deve avere, no? deve essere esattamente sapere dove arrivare, come arrivare, quando arrivare, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Una cosa interessante che emerge da questa, riguardo un'altra mia, mia domanda, il concetto di l'obiettivo sfidante che un obiettivo se te lo devi dare non può essere a un livello troppo basso non può essere troppo alto perché altrimenti eh, com come si dice ci si sente idealizzato un obiettivo però non può essere neanche troppo basso. Ti devi sfidere e sfidare un po' mi ricordo tu eh, coraggio, mi se sbaglio quando arrivassi dice ok il mio obiettivo è economico guadagnare ogni anno una cifra pari a quella che è la mia età Inizio con 25.000 euro il primo anno 26.000 euro, secondo anno, Però in realtà che già il secondo anno guadagnavi <ride> Tanti. <ride> Tanti. molto di più. Il concetto di obiettivo sfidante è anche molto interessante, no? il mettersi alla prova. Sì. Com'è un po' nella tua esperienza? Stavolta Alessi, non mi ricordo esattamente chi era Alcott, Alessi che il problema fondamentale dell'essere umano è, è quello di metterci obiettivi troppo raggiungibili e, e non il contrario. E quando ho letto quella frase mi ha, mi ha colpito personalmente tantissimo perché secondo me è vero, da ragazzino prima di partire per Londra sono fondamentalmente pigra. Quello secondo me è stato, sotto persone pigre come me, è stato l'errore fondamentale che, che ho fatto per i primi per i 24 anni della mia vita, ovvero mettermi negli obiettivi che eh, sono, sono comfortable, eh, sono facili da raggiungere se per te è facile arrivare da 0 a 100 non chiedere a te stesso 200 ma chiedo 105, 110 chiedo quel, quel casino in più che mi mette in una posizione di difficoltà di... però allo di... stesso tempo so che è fattibile ho aggiunto 102 e poi potrei chiederci il 108, 108, poi a 200 ci si arriva però chiaro okay. okay. che questa è una domanda un po' aperta non è neanche vera una domanda però è una delle tue delle tue Storie che mi piace ricordare e raccontare di più. Fabio, in uno degli store, quando credo dopo fossi già manager, se ricordo bene, su Oxford Street ci cioè, trovava due ingressi, si fa un frattuccino enorme, si siede su uh, un tavolino in modo da poter vedere bene tutte e due le entrate, foglietto di carta, e per non so se tutta la giornata o tutta la mattina, però per un bel po' di tempo, si mette a segnare quante persone entravano da una parte e quante persone entravano dall'altra. Vede che c'è una netta differenza. Tra le due entrate, aveva uno stand pieno di panini, lo mette di fronte all'entrata dove entravano più persone. Uno stand che spesso a fine giornata arrivava con ancora su panini che poi dovevi buttare perché il giorno non si potevano rivedere, viene svuotato completamente entro la fine della, della giornata. Mi dice un po' la morale, è, è fantastica questa cosa: sì. la dedizione, l'osservazione, eh, il come raggiungere gli obiettivi.